Ciao ragazzi, oggi una lezione un po' diversa dal solito eh, era un po' che lo volevo fare più per piacere personale che magari poi non servirà a nessuno però è quello delle sovraincisioni di basso ovvero eh, molto spesso, cioè quasi sempre nei dischi che ascoltiamo si sentono molte tracce di chitarra, molte tracce di tastiera molte sovraincisioni di voci quasi mai eh, si sente sovraincisione di basso perché fondamentalmente la linea di basso una linea di basso è più che sufficiente per leggere eh, tutto il brano, il pezzo ci sono delle occasioni in cui però le nostre conoscenze armoniche e soprattutto le nostre conoscenze eh, delle melodie come ribadisco sempre possono tornarci utili come in questo caso, in questo esempio che vi ho fatto, un pezzo che ho registrato con mia moglie tempo fa dove, stranamente, mi ha chiesto di riempire un po' eh, il brano, diciamo perché l'arrangiamento era previsto con uh, un tappeto, la viola, la voce e, e basta quindi mi è stato chiesto, ripeto, molto stranamente perché di solito una traccia è più che sufficiente anzi meno cose faccio ma, è? <coughs> ma in quel caso mi chiede di riempire più possibile appunto con il basso sovraincidendo tutte le idee che in mente, qualcuna buona qualcuna meno per poi creare questo quest arrangiamento un po' particolare che personalmente piace però ovviamente i gusti sono gusti allora cosa torna utile qui? Qui torna utile, innanzitutto, avere bene in mente quali sono gli accordi del brano. In questo caso è un brano, eh, come dire, eh, di quelli tradizionali, eh, Amazing Grace, eh, un brano, mh, eh, ricordo, ma tipo celtico, irlandese, insomma, le parti, o scozzese forse. Bellissimo, a me piace molto, è una melodia fantastica e fondamentalmente gira. Ora noi l'abbiamo fatto in mi bemolle, non so assolutamente se la tonalità originale, comunque gira sugli su accordi costruiti sul primo grado sul quarto, quindi abbiamo mi, mi bemolle, la bemolle mi bemolle poi va in si bemolle e credo, se non mi ricordo male, anche basta, gli mm. accordi sono questi, forse c'è un do minore, non ne sono sicuro eh, quindi avere bene in mente gli accordi, come non ho io questo metodo, un brano fatto l'anno scorso, due anni fa e soprattutto studiare la melodia questo mi consente poi, quando vado a creare, quando sono andato a creare delle frasi di rimanere comunque eh, in tema con quello che è appunto il tema del brano, con quello che è la melodia, che sia come avete visto cantata, suonata, è indifferente, ma la melodia ha un, eh, un andamento preciso che io, imparandomela, posso eh, aggirare, nel senso posso girarci intorno senza andare fuori tema. Quindi, più o meno tutte le frasi, ripeto: poi alcune saranno state eliminate, alcune eh, funzionavano meno ma il senso è che erano tutte comunque create sulla melodia quindi io mi sono imparato la melodia quindi... O meno fa così una volta che io ho bene in mente questa melodia me la canto mentre la suono già c'è questa quarta all'inizio torno al discorso intervalli associare un intervallo a un brano questa quarta rimane impressa almeno a me quarta giusta quindi si bemolle mi bemolle brano in tonalità maggiore eh, e nonostante sia maggiore la, eh, la tonalità sia maggiore il brano mi dà un senso di eh, non mi dà non mi trasmette personalmente felicità eh, lo sento molto comunque malinconico quindi questo si entra anche in un argomento che non sempre i brani maggiori sono allegri quelli minori e tristi ci sono molte molte <ride> Eh, circostanze e esempi in cui può essere il contrario comunque quando poi sono andato eh, ovviamente a registrare la parte principale che è un accompagnamento eh, anche qui è un, un modo di suonare molto diverso eh, non avendo un riferimento ritmico quindi una batteria, un, una percussione, un cembalo, niente in modo di suonare è diverso e questa è una cosa che vi consiglio di fare perché a me è capitato eh, di avere quando avevo suonato tanti anni tanto tempo sempre con un batterista poi sono entrato in un gruppo in un trio acustico dove uno non avevo più alcuna eh, alcun riferimento appunto come dicevo prima ritmico quindi stava tutto su, su di me e in più mi veniva chiesto non di limitarmi a fare giustamente solo la linea di basso ma anche qualche intervento, che ne so, da un po' più da chitarda, eh, eccetera quindi un altro suggerimento è quello di studiare dei brani eh, acustici quindi dei brani anche dove ad esempio non c'è proprio il basso e trovare delle linee che ci stanno bene questo sarà utilissimo e imparare anche a suonare Io so che è un un po' un però anche senza click, anche senza batteria, drum machine, quello che è. Eh, quindi feci la linea principale e poi ho cominciato, eh, io non so se l'avete mai fatto questa cosa, a sovraincidere. Tutte le idee che mi venivano a mente, quindi accordi, passaggi melodici, eh, note della melodia, qualche incastro, un'altra cosa, far registrare sempre prima la voce è bene, o la viola in questo caso, comunque è bene, per non montarli sopra, quindi rispettare comunque qual è la parte principale, la parte principale è la melodia, quindi noi dobbiamo fare un supporto eh, ritmico, armonico, però senza neanche melodico, senza però invadere diciamo, il terreno altrui, anche perché sennò mi molle me le dava quindi altro passaggio fondamentale è quello di cercare di registrare la nostra parte sempre per ultimi il mio trucchetto migliore e, appunto poi una volta che avevo registrato che ne so 8 9 10 tracce abbiamo scelto quelle che insieme funzionavano di più e è nato poi un brano che, che a me piace insomma Ve lo metto tutto, eh, io non so se questa lezione servirà mai a qualcuno, però era uno sfizio che, che mi dovevo togliere da un po' di tempo. Quindi sovraincidere anche con il basso, anzi spesso io faccio anche una traccia eh, col basso ad esempio con i tasti e delle sovraincisioni col fretless, può essere un'altra idea anche, pure basso e contrabbasso. Pure due tracce che si raddoppiano, sperimentate perché a volte eh, da un'idea può nascere un amore, quindi l'amore per le sovraincisioni, come ho io, stando sempre attenti a rimanere in tema e a non mettere troppa roba. Eh, spero di, eh, che, di avervi dato qualche nuova idea, spero che vi piaccia questo pezzettino che abbiamo registrato tempo fa e come sempre vi invito a mettere le vostre richieste qui, ho creato mh, una specie di sondaggio dove eh, chiedo appunto quali sono gli argomenti che volete approfondire o che volete proprio studiare in modo approfondito. Vi aspetto poi al prossimo video.